Arriviamo a uno eh, dei principali eh, diciamo, eh, nodi del diritto d'autore e che, che diventa anche il principale, eh, la principale fonte di leggende metropolitane. Passatemi il, il, la battuta, però spesso succede. Ecco, questa sarebbe una slide da fare in aula, da presentare in aula perché potrei vedere le vostre facce. Cosa che qua faccio fatica perché sennò dovrei <ride> riattivare, togliere la condivisione e vedervi in faccia, ma... Perché io ho lasciato volutamente la, la risposta in bianco, ovvero come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni, cioè ehm, come fa una persona che ha, che ha creato una di queste dieci cose, no, che abbiamo visto, ad avere il diritto d'autore su quello che ha creato. E lì solitamente o, arrivano delle risposte. Quando io faccio questa domanda di fronte a un'aula, cominciano ad alzare la mano e a dirmi allora. Diciamo, le, le risposte standard che mi arrivano sono più o meno tre. Una è ehm, devo registrare l'opera presso qualche ufficio. Alcuni dicono la SIAE, alcuni dicono l'ufficio eh, so, copyright, eh, ufficio brevetti, marchi, copyright, alcuni dicono presso un notaio. Non so, cioè comunque per avere il diritto devo registrare e depositare l'opera. Um, altri dicono devo fare eh, un contratto, devo, devo sottoscrivere un contratto di edizione o di produzione con qualcuno perché così da quel momento ottengo il diritto. Altri mi rispondono no, non devo fare nulla, eh, il diritto eh, si acquisisce automaticamente, cioè senza, senza dover passare da, da uno di questi due, cioè, con, con un atto, diciamo, quel semplice atto creativo si ottiene il diritto. Vi lascio 10 secondi di, eh, di thriller, di suspense, cioè, provate a pensare in quali di queste tre, oppure se ce n'è una quarta, potete anche scrivermela in chat e, e la discutiamo dopo quando, faccio, quando, la, la, quando passiamo dalla, alla seconda parte del corso, ci fermiamo un minuto e la guardiamo, adesso non riesco a guardare la chat se no devo interrompere la registrazione, e, però sono sicuro che siete più o meno in queste tre opzioni, forse ce n'è una quarta, però la risposta esatta è l'ultima. Cioè il diritto d'autore non richiede una particolare formalità per la sua acquisizione e costituzione. Perché dice l'articolo 6 della legge sul diritto d'autore che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Quale particolare espressione del lavoro intellettuale? Ok? Eh, so che, che magari vi ha disorientato, però la risposta è questa. cioè non devo fare nulla per ottenere il diritto d'autore cioè nel momento in cui io ho creato l'opera e l'opera ha quel carattere creativo di cui vi ho parlato prima la legge prevede che già io abbia tutti i diritti che eh, vengono attribuiti dal, dall'ordinamento giuridico agli autori che dopo vi farò vedere in una slide sono tantissimi cioè è un, è un fascio di diritti molto molto articolato Ok? quindi da questo principio derivano tutta una serie di conseguenze che io dopo vi spiegherò in una slide che io chiamo copyright closed by default cioè è tutto sotto copyright tranne ciò che sono sicuro essere fuori dal copyright perché? perché è ovvio perché se, se il diritto d'autore scatta automaticamente vuol dire che se un'opera un non l'ho creata io vuol dire che qualcun altro l'ha creata e vuol dire che questo qualcun altro ha un, tendenzialmente avrà un copyright poi possiamo discutere del fatto che questo qualcun altro mi, mi consenta o meno che io la utilizzi senza problemi, questo è un altro discorso però c'è un copyright, c'è cioè più o meno sempre un copyright anche se non c'è scritto, a parte che c'è quasi sempre scritto se ci fate caso nei siti web nei, siti, nei, nei, nei social cioè andate in un angolino in basso e trovate sempre un, un, un, appunto un disclaimer un, una pagina che vi dice le policy di copyright andate a leggere e c'è scritto che ci sono dei diritti, che qualcuno vanta dei diritti, poi che, che la gente se ne freghi, passatemi il termine, che la gente non se le vada a leggere queste pagine e, e, e faccia finta che il copyright non ci sia, è un altro paio di maniche su cui anche lì potremmo aprire una lezione più da, da, da filosofia del diritto che, che, che da diritto diciamo, applicato e operativo, ma è così, il principio generale è che sostanzialmente tutto ciò che viene creato e che ha un minimo di carattere creativo ha una tutela. A meno che appunto si ricada in alcune situazioni o di pubblico dominio perché il diritto è scaduto o di libera utilizzazione come vi farò vedere dopo. Probabilmente voi prima quando vi ho fatto la domanda però siete un attimo caduti nell'equivoco, vi siete confusi e avete risposto ad un'altra domanda. Cioè coloro che hanno risposto dicendo devo andare alla SIA a depositare l'opera oppure devo andare dal notaio a depositare l'opera non è che non abbiano risposto male, è che hanno risposto a un'altra domanda cioè hanno, si sono confusi diciamo, tra il piano, della, il piano sostanziale, noi giuristi diremmo questo è il piano sostanziale e questo è il piano eh, probatorio, cioè un lato è quello dell'acquisizione del diritto, l'altro lato è quello della possibilità di dimostrare l'acquisizione del diritto, capite che è un passaggio no, logico e concettuale diverso, una sfumatura non da poco, cioè io il diritto ce l'ho nel momento in cui creo l'opera. Il problema diventa più che altro riuscire a, ad avere una prova solida di questo mio diritto, riuscire a dimostrare la, la, la paternità dell'opera, come si usa dire. E qua non ho una norma da proiettarvi, se vedete, cioè qua non ho, non ho messo un. non c'è un copia e incolla di una legge, di, una, di, una, di un articolo di legge. C'è un principio che, che si può dedurre, diciamo, dalla giurisprudenza, dal buonsenso, anche dalla logica, cioè. Colui che riesce a dimostrare una prova anteriore rispetto a quella di tutti gli altri, di tutti gli altri, diciamo, pretendenti, viene considerato l'autore. No, mi sembra anche abbastanza logico, cioè se io riesco a dimostrare di, avere, di essere in possesso di una copia di quell'opera, di quell'articolo, di quella fotografia, di quel software, prima di, di altri cinque che sostengono di essere gli autori, sono io che vinco in tribunale, diciamo, sono io che vinco di fronte a, una, a un contenzioso. Ovviamente questa anteriorità temporale dovrebbe essere il più certa possibile, cioè ehm, in, nel, nel diritto italiano abbiamo questa cosa della, del concetto di data certa, cioè cosa vuol dire data certa? Vuol dire che è una data che non è sindacabile, non è soggetta a un'ulteriore verifica, cioè il, il, il, salvo querela di falso... Eh, cioè, quindi salvo che ci sia stata una manomissione, una cosa abbastanza grave, quella data viene considerata certa da qualsiasi giudice, da qualsiasi pubblico ufficiale. Okay? E quindi come faccio a dare data certa a un'opera? Eh, allora, in, in molti casi la data certa c'è implicitamente, nel senso che nel vostro, pensiamo, facciamo un esempio a voi molto vicino, ovvero la, la tesi di dottorato. No? La tesi di dottorato è un'opera che poi... Nella, nel migliore delle ipotesi, come auguro a tutti, viene pubblicata, magari non in forma di monografia, ma magari in qualche archivio o eh, repository di, di, di, di ricerche, però insomma viene pubblicata. Quindi è un'opera che poi viene destinata alla pubblicazione e che quindi si espone al problema del diritto d'autore, alla copia eh, e via dicendo. E voi dite, ma caspita, io voglio sapere se ho data certa. Eh! Direi che nel caso di, di, di, di, di un'opera, di, di una tesi dottorato pubblicata nell'archivio ufficiale di una pubblica amministrazione, cioè quindi di una università pubblica come la vostra, non si pone il problema, nel senso che il, la, la data certa è quella che viene già data dal, dal, dall'Università di Trieste. No? Cioè io carico la, la mia tesi, e il, il repository viene come dire, presidiato da, da, da, da un ufficio proposto che ha un ruolo diciamo, di, di pubblico certificatore, e appunto, salvo che qualcuno riesca a dimostrare che ci sia stata una manomissione nei sistemi, quella lì fa data certa. Ma anche nel vecchio mondo, adesso voi siete insomma, giovani, ma non, insomma, non siamo così distanti. Io ho 42 anni e quando mi sono laureato, quindi non dottorato, quando mi sono laureato io nel 2003, c'era ancora l'archiviazione cartacea a Pavia, all'Università di Pavia. E quindi io ho depositato eh, la tesi di laurea in formato cartaceo. Forse ancora adesso in alcune università si fa ancora. Cioè, e quella lì è una prova, nel senso che dà una data certa perché quando io sono andato a depositare la tesi mi hanno rilasciato, mi hanno messo un timbro sul libretto se ricordo bene oppure c'era un, uno statino, qualcosa che ti veniva rilasciato con scritto che in data X in data, non so, ecco 2 dicembre del 2003 lo studente Simone Riprandi ha depositato la tesi, la tesi di laurea dal titolo X di pagine tot e via dicendo. Quella lì è una data certa perché? Perché nel caso qualcuno voglia copiare un capitolo intero della mia tesi, un professore malevolo, un collega di università che voglia copiare un intero capitolo della mia tesi per farne un articolo, casca male perché insomma agli atti in, una, in un archivio pubblico presidiato dalla pubblica amministrazione c'è un documento che ha sì una data certa perché difficilmente no, eh, il, eh, il, il, il, il, diciamo, il funzionario della segreteria studenti che, che, che ha protocollato quel documento può aver manomesso il protocollo, okay? quindi questi sono esempi, però ci sono tante situazioni in cui la data certa ce l'abbiamo implicitamente no? in, tanti, in tanti casi, in tutti quei casi in cui invece la data certa non ce l'abbiamo, quindi ce la dobbiamo creare noi, non so, ipotizziamo invece che stiamo scrivendo un articolo che mandiamo ad una rivista, mandiamo a un giornale, a una casa editrice, un saggio che mandiamo a una casa editrice per la sua valutazione, allora la data certa ce la dobbiamo fare noi, Ok? Quindi lì un po' di attenzione ci vuole, eh, adesso vabbè qui non ho la slide però ci sono tanti modi per ottenere una data certa fra cui ad esempio la famosa PEC, la posta elettronica certificata, è uno dei modi, cioè certo non è quello più comodo per fare questa cosa perché se, iniziate, se usate la PEC a volte non, non funziona, con, cioè la, la PEC funziona se la mando ad un'altra PEC, quindi se devo, devo inviare eh, l'articolo ad una casa editrice non è proprio l'ideale mandaglielo via PEC, ehm, però posso automandarmi una PEC, no? posso mandarmi una PEC con dentro l'allegato prima di inviare l'email normale alla, alla casa editrice e ho una sorta di, di data certa su, sull'email e sul contenuto di questa email in cui c'è l'allegato. Abbiamo la firma digitale, cioè la firma digitale quella con smart card quella con, o con il dispositivo OTP eh, o con chiavetta, cioè quella, quella, la firma digitale vera che immagino qualcuno abbia perché magari, non so, appunto, se siete iscritti ad un ordine professionale, chi ha iscritto l'ordine degli ingegneri, degli avvocati, eh, tendenzialmente deve averla. Eh, quella permette di, di marcare temporalmente un file, quindi io lo firmo e gli metto la marcatura temporale, cioè gli metto dei metadati che sono i irremovibili e i non manomissibili. Non manomettibili, scusate. Eh, e quindi fanno prova, eh, fanno prova di data certa, cioè nel senso che io mi salvo il file con eh, le, le, questi metadati di marcatura temporale e la mia firma, quindi il file contiene delle informazioni che dicono che quel file proviene da me, perché c'è la mia firma, e che è stato firmato in una data specifica, che è appunto fino a querela di falso, fino a prova contraria, certa, ok? Questi sono vari modi, ce ne sono alcuni online, ripeto, la slide vabbè avrei potuto mettervela però avevo deciso di, di, di, di, di non andare troppo lungo su questa parte, ci sono delle, delle piattaforme che permettono di marcare temporalmente i file senza avere la firma digitale, cioè sostanzialmente vi, vi loggate su queste piattaforme, loro vi mettono la marcatura temporale e vi restituiscono il file, ve lo sto spiegando molto banalmente, è un po' più complesso però sono molto semplici da usare, ve ne cito un una che, non so, Patamu, che è stata creata da un ricercatore italiano, ma ce ne sono tante. Ok, potete andare a trovarle. Ehm, ecco, l'altra domanda eh, che sicuramente vi starete facendo è questa: cioè, quindi di chi sono originariamente i diritti d'autore? Ho sottolineato originariamente, perché poi sappiamo che i diritti d'autore vengono ceduti, passati alle case editrici attraverso i contratti, lo so. Ma in origine chi è che li, chi li ottiene? E la risposta secondo me qui è molto molto banale, nel senso che si chiama diritto d'autore, quindi cioè, di chi saranno i diritti no? dell'autore. Cioè la regola generale è che i diritti si chiamano diritti d'autore apposta, cioè sono diritti dell'autore, cioè la persona fisica che crea l'opera. Anche se siete dipendenti di, eh, di enti e via dicendo, enti pubblici, enti privati, aziende, studi professionali, in realtà nel diritto d'autore italiano la regola è che il diritto d'autore sia della persona fisica che crea l'opera. Poi questa persona la può cedere, la può, eh, può cedere i diritti e far sì che, cioè spogliarsene per un tempo determinato, che è quello indicato nel contratto, e far sì che sia un altro soggetto a gestirli. Quello sì, però non dobbiamo, partire, cioè, non dobbiamo dimenticarci che siete sempre voi la fonte, originale del, del, del diritto. Ecco perché è importante che facciate un corso come quello di oggi, adesso non è per portare acqua al mio mulino, però, cioè tutti i dottorandi, cioè, tutti coloro che, che di lavoro nella loro vita scriveranno tanto, dovrebbero avere questa minima infarinatura sul diritto d'autore, perché questo vi permette appunto di evitare di diventare tappetini, quello che diceva prima quella persona sui social, no? Cioè partire dal presupposto che siete voi la prima fonte del diritto e siete voi quelli che firmano i contratti, vi fa aumentare la consapevolezza e anche il livello di responsabilità. Ok. Poi possiamo entrare nel, nel, nella discussione del fatto che si firmano cose senza leggerle è lì è un altro problema. Però, ok, quindi tendenzialmente anche quando lavorate come dipendenti tendenzialmente siete voi gli autori, poi si può andare a verificare se nel contratto di lavoro che vi hanno fatto sottoscrivere c'è una clausola che vi fa cedere tutto ciò che producete al datore di lavoro, ma fateci caso che non è così frequente. E tra l'altro in quanto dottorandi e assenisti di ricerca, non siete davvero dei dipendenti dell'università. Fate attenzione a questo aspetto. Quindi siete voi titolari dei diritti, siete voi che firmerete le liberatorie, siete voi che firmerete i contratti di edizione, non il vostro Ateneo. Ok? Eccezione a questo principio viene fatta per software, banche dati e opere di design. Perché? Perché sono nuove forme di creatività, come dicevamo prima, molto legate allo sviluppo tecnologico, si pensa, il legislatore europeo ha pensato che fosse più opportuno, soprattutto per software e banche date, se ci pensate, cioè vengono spesso sviluppate in, in un lavoro di team, un lavoro, in un progetto aziendale, cioè è difficile che uno... Cioè, sì, allora, di sviluppatori software che hanno scritto tutto dall'inizio alla fine del loro software ne conosco molti, no? però i software che poi vengono commercializzati spesso vengono da un lavoro più complesso, in cui ci sono dentro componenti, magari, che sono state realizzate prima dall'azienda, righe di codice scritte per le interfacce scritte da altri, e via dicendo. Quindi lì lo sviluppatore di software, che è dipendente di una software house, sa che il suo diritto viene trasmesso automaticamente al datore di lavoro quindi è il datore di lavoro ad avere fin dall'origine il diritto di utilizzazione economica però la legge dice salvo patto contrario quindi anche in quel caso si può andare contro a questa regola ok ecco ripeto però attenzione a questo passaggio cioè a meno che stiate sviluppando software banche dati e opere di design e negli esempi che noi stiamo facendo in realtà è un po marginale questo aspetto perché voi scriverete più che altro paper, eh, articoli eh, monografie in tutti quei casi siete voi i titolari dei diritti Altra, altro principio generale su cui e poi più o meno quei principi generali abbiamo finito credo sì, adesso anche i colorari sono abbastanza giusti è questo cioè vediamo al negativo, abbiamo detto che cosa tutela il diritto d'autore, vediamo che cosa non tutela il diritto d'autore non tutela le idee e questa cosa eh, solitamente disorienta no? Perché uno ha sempre pensato che il diritto d'autore sia quella cosa che tutela le idee. No? Io ho, quell'idea l'ho avuta io, quindi ho il copyright. Frase notoriamente più, più volte sentita no? anche nel vostro mondo, nel vostro settore. E invece no, l'articolo 9, numero 2 dei TRIPS, che sono, è uno dei principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, e che è quello oggetto in questi giorni di dibattito, se ci fate caso, in materia di brevetti sui vaccini. Cioè alcuni sostengono che si dovrebbe derogare a questi patti, a questi accordi internazionali, nella parte sui brevetti, in virtù di un'esigenza di, di, di salute pubblica e quindi sostanzialmente... Eh, come dire, eh, mettere in secondo piano i brevetti, le, le, i diritti esclusivi ottenuti dalle aziende farmaceutiche, dalle ditte farmaceutiche su, sui brevetti Covid e eh, iniziare a svilupparli, ogni paese a svilupparlo localmente senza, senza chied, dover chiedere il permesso. Vabbè. Ehm, detto questo oggi noi non parliamo di brevetti ma appunto di diritto d'autore e l'articolo 9 numero 2 ci dice che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali. Quindi non è tanto l'idea o il procedimento o il concetto, ma è come esprimo un'idea. Ok? Quindi il copyright ce l'ho sul modo in cui io la estrinseco, cioè il concetto matematico. Ecco, ipotizziamo che dobbiamo scrivere un manuale di matematica, partecipiamo alla realizzazione di un manuale di matematica per il eh, liceo scientifico. Ma è chiaro che la matematica è uguale a quella che avete studiato voi 7-8 anni fa al liceo, no? Non è che sia cambiata, salvo forse ad, ad boh, alcuni livelli magari molto elevati di, di matematica sperimentale, però la matematica quella è, ciò cioè nonostante se un autore scrive un nuovo libro o degli autori scrivono un nuovo libro di matematica per il liceo, avranno il copyright su questo libro, cioè avranno il copyright non tanto sul concetto che, che è spiegato, perché i concetti sono sempre gli stessi, ma su come è stato spiegato. Cioè, su, che ne so, i testi che vengono scritti per, per, per spiegare, l'organizzazione dei concetti, cioè il fatto di scegliere di spiegare prima un certo tipo di equazione, dopo un altro tipo di equazione, fare gli esempi, le esercitazioni, la grafica, su tutta quella parte lì che è quella creativa, cioè il come io esprimo il concetto, su quello ho il diritto d'autore, non sull'idea in sé, sul concetto in sé. Questa cosa ce la spiega meglio il giurista tedesco Kohler un giurista del, del primi novecento, quindi è una teoria che ci portiamo dietro da più di un secolo, ehm, che ha diviso il diritto d'autore diciamo, in, eh, in tre strati, in tre livelli. La forma esterna, forma interna e contenuto. Cioè la forma esterna è la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria, cioè l'insieme di parole e, fra e frasi nell'opera letteraria, eh, nella melodia o ritmo e armonia nell'opera musicale, eccetera. La forma interna invece è la struttura espositiva dell'opera, ovvero quello che dicevo io, l'organizzazione so, generale del discorso, cioè vedete la scelta, la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria, cioè, quindi io prendo il manuale di matematica, guardo l'indice degli argomenti, quindi non apro neanche il libro, mi fermo all'indice e già da, capisco, no? già da lì capisco quali sono state le scelte creative degli, degli autori del libro e quindi già vedo che c'è qualcosa di creativo oppure i passaggi essenziali del discorso musicale nelle note determinanti alla linea melodica nell'opera musicale, via dicendo. Il contenuto invece che cos'è? Il contenuto invece è l'argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee e le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo in cui essi sono scelti, coordinati e presentati. E quindi vi chiedo, mi auguro che ormai abbiate capito il concetto, secondo Köhler dove arriva la tutela del diritto d'autore rispetto a questi tre livelli? Anche qua, 5 secondi di suspense le copre tutte e tre, le copre solo due, ne copre solo una secondo curler, il diritto d'autore arriva fino a qua cioè il diritto d'autore copre la forma esterna e la forma interna dell'opera cioè dove c'è una scelta creativa non il contenuto okay? e infatti lo dice la slide successiva secondo te la teoria è tutelata la forma esterna e la forma interna ma non il contenuto quindi il diritto d'autore tutela opere, non tutela idee, vedete, in conclusione è tutelata nel, dal, dal diritto d'autore, l'opera dell'ingegno di carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti. Questo è interessante. Cioè, anche se un'opera l'ho creata io, ma se non, ha una, cioè, se non è sufficientemente creativa, non può essere, cioè, se non rispecchia un minimo di mio... Modo di fare, vedere le cose, non può essere creativa, anche se l'ho fatta io, cioè, passate per, per, ad un esempio: vi faccio un esempio del mondo musicale, perché vabbè, mi viene bene, io, io ho un passato anch'io da, da, da musicista, diciamo, eh, dilettante, però. Conoscete non so, le, le tastiere elettroniche, le sequenze, cioè cose che hanno, questi strumenti che hanno delle basi registrate. Ecco, queste basi sono uguali, cioè chiunque ha quel tipo di quel modello di tastiera o quel modello di sequencer, ha la stessa identica base. Quindi io per fare un brano musicale dance non, mi basta, non basta che io prenda tre minuti di quella base e li, e li metta su un disco per dire quel, quell'opera musicale, quella è un'opera musicale scritta da me e ho il copyright. Ok, devo dargli una forma, anche rudimentale, devo fargli non so, un intro, una, una strofa, un ritornello, una linea melodica, dei suoni che, che ogni tanto cambiano, un'armonia degli accordi che cambiano, ok? Perché se io prendo la base così com'è e la lascio andare per tre minuti, non ho creato un brano musicale adesso qualcuno di voi sorriderà perché in effetti <ride> alcuni brani di musica house, di musica dance in realtà sono più o meno quella roba lì, però adesso non vorrei che si offendessero i, i, produ i producer e i DJ che fanno quel tipo di musica. Um, ecco qui avevo una slide sui brevetti, oggi non è, non è, ripeto, materia di oggi però per coloro che invece erano, come dire, se avevano questa aspettativa, qui avete uno schema che riassume un po' quello che abbiamo detto finora sul diritto d'autore, mettendolo a confronto, vedete, in questa colonna, e lo mette a confronto con i brevetti. La principale distinzione, cioè a parte l'oggetto, vedete, il diritto d'autore si occupa di opere dell'ingegno di carattere creativo, mentre il brevetto si occupa di invenzioni, modelli di utilità e varietà vegetali. Quindi già capite che siamo in due mondi molto diversi. Ma una delle principali differenze è questa qua in basso, cioè il diritto d'autore non costa nulla, cioè, per il fatto che è automatico e viene ottenuto senza una formalità, come dicevo prima, con la semplice creazione dell'opera, vuol dire che non costa nulla dire dichiarare sotto copyright un'opera. E invece il brevetto ha un costo, ha un costo sia di redazione che di registrazione, molto più pesante quello di redazione che di registrazione, cioè registrazione sono nell'arco di un brevetto europeo di, di, di, di qualche migliaia di euro, 2.000, 3.000, cioè non è tanto, non è tanto per un'azienda che deve depositare un brevetto. Il costo più forte è la redazione, cioè è il strutturare la documentazione del brevetto in modo tale che sia solida dal punto di vista poi del, del, eventuali, delle eventuali contestazioni. E questo costa un sacco di soldi, perché bisogna farlo fare da uffici da, da, da professionisti specializzati in, in quella cosa lì che sono, normalmente sono più degli ingegneri che degli avvocati cioè se voi andate a guardare l'albo dei consulenti di proprietà industriale che è un, un albo separato rispetto a quello degli avvocati ci sono sia dei laureati in giurisprudenza ma c'è una buona fetta forse addirittura maggiore di laureati in ingegneria perché? perché descrivere un brevetto richiede una competenza che non è tanto giuridica ma è tecnica ingegneristica e farlo bene richiede una competenza, insomma, li pagate a fior di 300-400 euro all'ora un senior, cioè la consulenza di uno studio brevettuale importante a 500 euro all'ora a seconda di, di, di quanto è esperto e complesso il bre, esperto il professionista è complesso il brevetto, quindi fate voi conti di quanto può venire a costare una documentazione di 100-150 pagine per un brevetto molto complesso okay, si va su decine di migliaia di euro di consulenza a volte Motivo per cui le, le università che, hanno, che sviluppano tecnologia, i Politecnici, le, le Facoltà di Ingegneria, di, di Informatica e via, e via dicendo, o le Facoltà di Farmacia, eh, hanno degli uffici che si occupano di questo ufficio che ne so, a trasferimento diritti viene chiamato, ufficio proprietà intellettuale, proprietà industriale a seconda dei casi, perché è un asset strategico poi avere un brevetto, però ripeto, oggi non ci occupiamo di quello, se qualcuno è interessato ci sono delle, anche di quello ci sono delle mie lezioni intere. Quello che ci interessa però è capire quando il diritto d'autore e il brevetto si incrociano e questo succede a voi, soprattutto appunto a coloro che scrivono... Eh, che sono nell'ambito tecnico delle, delle, delle scienze, o del mondo tecnologico delle scienze. Perché perché a volte io in un articolo, in un articolo scientifico che devo presentare a un convegno, o agli atti di un convegno, o l'articolo che mando in valutazione per, per una rivista, per un journal, devo dire, devo spiegare delle cose che poi in realtà sono anche oggetto di brevetto. E quindi entro in un, come dire, in un loop in un paradosso per cui da un lato il brevetto eh, deve, deve essere registrato e richiede magari ancora del tempo perché c'è del lavoro da fare e quindi eh, non è ancora pronto e dall'altro devo stare attento a non giocarmi troppo presto le carte nel paper perché, perché uno dei requisiti del brevetto, lo dicevo qua, è la novità, L attività inventiva è novità, vuol dire che quando io vado a depositare un brevetto deve esserci una componente di novità, cioè deve essere una cosa che nella tecnica di quel settore non era mai stata fatta prima, mai concepita prima. Se io questa cosa sei mesi prima del deposito del brevetto, dieci mesi prima, un anno prima, l'ho già raccontata per filo e per segno in un paper per partecipare a un convegno, per partecipare ad una, ad una pubblicazione, mi sono bruciato il brevetto. Allora ecco che si sono inventati la soluzione dell'embargo, cioè posso, pubblicare, posso iniziare a mandare avanti la pubblicazione ma sapendo che, non venga ancora, che per un certo periodo di tempo non viene ancora resa pubblica, quindi è una pubblicazione che rimane congelata, va in valutazione, va in un repository, però non viene ancora resa pubblica finché non scada il periodo per il cosiddetto embargo, ecco perché si parla spesso di embargo.